a Canapamundi. Canapamundi è la fiera della canapa, come potete immaginare, però c'è un'idea di fondo, è quella di ripensare il mondo, perché la canapa è sostenibilità, è ecologia, è praticamente tutto quello che riguarda questa pianta e che può dare vantaggi relativamente alla pianta. Qui potete vedere tutti gli stand della fiera, sono tantissimi, sono variegati, perché ogni stand è diverso dall'altro. Ci sono stand veramente che permettono solo di andare lì e parlare, stand solo per i bambini, stand solo per l'investimento e poi il classico stand che ha un po' di tutto, c'è anche un robot che gira per la fiera che distribuisce volantini e altre cose, poi ci sono veramente tantissime iniziative divertenti, ci sono tanti tanti regali, ci sono le lotterie, c'è gente che lancia i semi veramente un'infinità di cose, la consapevolezza sulla canapa è importante, la canapa può aiutare tutti, dal malato fino alla persona che si vuole rilassare, la parte di food, abbigliamento, industria, c'è cioè veramente tutto. Ragazzi come al solito se vi interessa canapa mundi bene, se no vi comprate una bella piantina di canapa e ve la schiaffate tra le chiappe. Voi che fate qua? Noi siamo un'associazione di pazienti in cura con la cannabis terapeutica, abbiamo uno spazio a Roma al Canapa Caffè, siamo aperti nel 2016, Dove sta a San spazio? Lorenzo, abbiamo il primo posto dove chi ha una prescrizione medica può utilizzare la cannabis che gli hanno prescritto e poi un bar, un posto dove facciamo eventi e poi abbiamo le altre associazioni con cui siamo al tavolo tecnico, al Ministero della salute, il comitato pazienti cannabis medica, stiamo a cercare di far arrivare la cannabis a tutti i malati fondamentalmente e di fare informazione. Pure questa cosa qui del fatto della carenza, del fatto che nelle farmacie anche se tu c'è una prescrizione comunque non la trovi. A Roma da dicembre andiamo alla farmacia o di Como, alla farmacia in altre regioni, tanti pazienti sono tornati al mercato nero, speriamo che il giorno sia libera per tutti e che chi ha bisogno gli diano in ospedale quello che gli spetta di diritto. Sì, perché stiamo a parlare di persone che ne hanno diritto. Cioè. Per me vedi così, sono dieci anni che i miei medici mi hanno scritto che per me è una cura unica e necessaria, insostituibile. quindi se non me la fai trovare in farmacia, che me, eh, me la dovrebbero passare, eh, che devo fare? Nel mercato nero non ci voglio andare. È una continuità terapeutica che dovrebbe garantirci sia lo Stato che le farmacie, senza doverci farci uscire pazzi con la, tra la burocrazia e tra la mancanza di terapia nelle farmacie. Noi così avanti non possiamo andare. Noi lo importiamo dal Nepal direttamente, dove producono ancora liberamente da sempre canapa, eh, cotone, e anche tutti i materiali organici di questo genere. Eh, sono tutti prodotti realizzati a mano, no sfruttamento, zero sfruttamento, piccole fattorie artigianali con uh, filari artigianali e abbiamo un po' di tutto, dai tessuti grezzi ai Messo fili, cioè pure sì, i fili sì, sì, sì. Tessuti grezzi, fili, Ma pure, pure scarpe, scarpe pure scarpe fashion sì, sì, alla sì, fine. Sì, sì, di tutto, questi sono dei prodotti nuovi, questi qua Senti, ma qual è la differenza tra l'usare il cotone per esempio e la canapa? Se venisse coltivata veramente come, come viene coltivato il cotone, ha dei costi molto bassi di produzione. Dei tempi molto più veloci, è molto più resistente, uh, si può produrre veramente di tutto con la canapa, dai tessuti, ai alimentari, ai combustibili, alle soluzioni edilizie. Poi richiede pure molta sì. meno acqua. È il materiale più versatile, è la pianta più facile da coltivare. Secondo me è una stupidità demonizzarla. Demonizzare, sì. Che io non ce la faccio ad andare nelle piazze di spaccio a, me a farmi le piantine, io già non so, so dritta solo perché ho fatto... Quello, il vulcano, ah. quello, e eh, allora sì, oppure il bedrogan, non può fare più farmaci perché li ha fatti tutti. Il neurone esistente, il neurologo gli ha detto: Loredana, io non so più che cosa ti devo prescrivere. Perciò cioè, la sclerosi ne giova tantissimo, da uh, punto di vista. assolutamente giova sì, e si deve capire questa cosa. Da quanti cosa? anni è che tu con la cannabis riesci a, a contenere gli effetti e la progressione della sclerosi. E sono già dal 2020, che lei è una delle pazienti a cui è stato prescritto un grammo e mezzo da consumare in un mese e pagati 53 euro. Grammo e mezzo per un mese pagando 53 euro? Esatto, esatto, pagandoli. È una cosa assurda, invece in Sicilia siamo riusciti a sbloccare delle convenzioni, il decreto regionale l'abbiamo fatto a, a gennaio del 2020 e quindi ci sono delle patologie che non sono hanno la gratuità, ma ci sono anche delle, delle ASP che, sono, che hanno delle convenzioni con queste farmacie in modo tale che ogni mese il rinnovo terapeutico e l'andare a prendere in farmacia la terapia non sia più una... Eh, lentezza soltanto burocratica, ma sia una cosa accessibile a tutti e molto più facilitata. Come avete visto, eh, la cosa carina è che con la canapa ci fai tutto. Ci curi le persone che stanno male, ci fai dei prodotti con cui vestirti. Ma la cosa più interessante è che c'è uno stand dove addirittura le stampanti 3D utilizzano la canapa per stampare. È più ecologica, richiede meno acqua, ci mette meno tempo, va su qualsiasi terreno, come avete sentito. Tu come ti chiami? Roberta. Roberta, che fai qui alla fiera? Lavoro per eh, MPI CBD. E qual è il tuo, il tuo scopo? Mandare più gente possibile da loro? Sì, il mio scopo è mandare più gente possibile da loro, però anche comunque far conoscere il mondo del CBD e far conoscere il mondo della canapa. Senti, questo look particolare perché? Perché lavoro comunque come una modella alternativa, lavoro nel mondo dei tatuaggi e piercing e che di conseguenza è un po' tutto lo stile che c'è dietro a questo mondo, diciamo. E poi tu, è, tu hai anche un profilo Instagram? Ho oh, un profilo Instagram. Lo vuoi dire? Sì, sì mi chiamo Robertina Eight. Robertina? Eight. Come otto. No, come odio. Ah, è Robertina Odio. Eight. Sì, sono anche una coltivatrice, mi piace coltivare. Ah, sì, Allora sì. sei proprio un'appassionata. Sì, mi piace, mi piace, certo, sono un'appassionata sperimento un po' diciamo. Sperimenti un da... pochettino, sì. non è facile coltivare. No, non è facile, però comunque ho comprato la Bibbia del coltivatore, ho un po' letto, ho provato, magari le prime volte è un pochino più complesso, però anche lì è una passione. Se ti piace piano piano viene tutto. Tu sei toscana? Sì, sono toscana di Pisa. E c'hai la passione per i tatuaggi, vero? Sì, pure. lavoro negli studi di tatuaggi e piercing. Ah! Sì, diciamo che il mio primo lavoro è primo... quello. Ok, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Nel Lazio abbiamo una legge regionale del 2017, è aggiornata nel 2018, purtroppo in ospedale siamo pochissimi i pazienti che prendiamo col contagocce qualcosina, ma, non, ma ancora non è rispettata la legge regionale. Perché? Perché i medici non sono preparati e ancora li devi spiegare tutto quando vai lì con un mazzo così di documenti che prendi la cannabis a pagamento da 10 anni. Se riusciamo a formare i medici, in teoria la legge nel Lazio parla di nove centri prescrittori. Se ne famo uno, eh, cambia, cambia il mondo! Cambia il mondo. Questi di corso. formazione Questo per i medici? ACM, ah, per i medici, per medici esatto. che dovrebbero farsi così quando andiamo lì non, non pensano esatto. che siamo tossici. Scusa, però, nel caso specifico vostro è lampante, cioè, io che non sono un medico, tu mi dici io soffro di sclerosi, cioè, io ti direi, guarda. Ci prendono lo stesso per tossici? Non fanno Se il medico non è preparato addirittura sì. Se il medico sì. non è preparato Comunque consiglia di seguire il protocollo Tradizionale che prevede i farmaci che spesso danno molti più problemi di quello che può essere un fiore naturale Tutti cioè, i pazienti dopo che hanno provato tutto il protocollo di farmaci pesanti quando poi provavano la cannabis Dicono ma perché non me l'avete passata prima questa cosa? Certo. Cioè mi avete distrutto fecato cose con, con roba chimica? Cannabis? medica che è diversissima da quella del mercato nero, io l'ho provato, io lo facevo, ma non ero completamente convinta perché nel 2017 avendo assaggiato il Betrocan, avendo avuto dei risultati abbastanza importanti, io mi sono decisa per questo. Allora praticamente farite perché alla Fiera c'è pure il robot che consegna i volantini, ma la cosa carina di sto robot è che se io adesso gli vado davanti. Chiedo scusa, cortesemente mi fa passare, grazie. Chiedo scusa, cortesemente mi fa passare grazie e continua andando avanti. Ovviamente c'è un, un percorso prestabilito. Io ripasso. Chiedo scusa, ah. cortesemente mi fa passare, grazie. Però, questa è l'innovazione, cioè il robot che distribuisce i volantini in giro per la fiera. Sto dando questi volantini per HempGo, che è una farm di CBD, e praticamente al G13, stand G13, fanno degustazione di olio. Olio CBD, quello classico, mette tutto la lingua? Sì, esattamente okay. quello. No, perché sai. C'è pure l'olio di canapa che si usa per condire, allora non viene al dubbio. No, no, è proprio per rilassare per i muscoli. Se passi ti fanno il 10% di sconto col volantino che trovi per gli acquisti online. Cosa no, trattate cioè. voi? Cioè abbiamo liquidi per, per lo svago. Sì. Ah, liquido ah. per sigaretta sì. elettronica. Aromi concentrati, e scomposti. E praticamente questi vanno bene qualsiasi sigaretta elettronica. elettronica. Però La particolarità è che sono alla cannabis e con CBD. E col cibo di dentro, perciò rilassa, rilassa pure. Si rilassa, rilassa, sì. rilassa ma non eh, sballa. Ma non sballa. Qui ci sono proprio esposte tutte le piantine di canapa. Questo è lo stand loro. Questa perché è la pianta più bella? Per come è cresciuta? Questa perché è l'unico bonsai di canapa che puoi trovare nella fiera. Eh, abbiamo fatto una preparazione particolare, considera che questa pianta ha due anni di vita, quindi sono due anni che ce ne prendiamo cura. Praticamente voi vendete quelle piante che possono poi essere coltivate nei terreni? Sì, noi vendiamo tale agli agricoltori, che magari hanno un appezzamento di terrafermo, non sanno che coltivare, gli offriamo le nostre generiche e fare produzione della fiori, in modo tale da, da un reddito al proprio terreno che magari è incolto. E il vantaggio è che ci vuole poca acqua, da quello che ho capito... Cresce su quasi tutti i terreni? Vabbè, in Italia siamo favoriti col, col terreno, quindi la canapa noi già eravamo secondo i produttori mondiali. I terreni sono, si prestano molto a questa cultura e quindi uno che non sa che fa con quel pezzetto di terra noi offriamo le nostre genetiche per poter fare un piccolo guadagno. Poi se giri per Roma o tutta Italia avete un sacco di negozi che vendono cannabis light e loro vendono proprio questo fiore che noi coltiviamo. Quelle lì so, sono disponibili se uno se le volesse comprare Bravo. anche in privato? Sono so proprio queste quelle che vendiamo, sì anche in privato, vuoi fare... Pure, pure in casa? Pure in casa, noi lasciamo la certificazione che ci rilascia la comunità europea, con la nostra fattura, quindi se viene a forza dell'ordine, un controllo, con questi documenti capiscono che è canapa certificata. Chi coltiva a casa può fare un articolo come fumatore, come conosciamo tutti, oppure ci si possono fare dei cotti, tisane, ci si può fare qualche ingrediente in cucina, c'è una satrattace si, si possono fare un sacco di cose, infatti è passata proprio da quest'anno come pianta officinale è la Presidente del Comitato Paziente Cannabis Medica Ciao. e da paziente ha affrontato un processo questa è una cosa gravissima perché lei non riusciva a muoversi suo marito doveva, era costretto ad andare nelle piazze di spaccio il carabiniero gli ha detto no signora, doveva essere lei da paziente ad andare nelle piazze di spaccio ma perché scusate, domanda se... Se un paziente va nella piazza di spaccio è giustificato? Non dovrebbe essere oh, ovviamente giustificato, Sì, eh, questa è stata una, una delle cioè, cose follia, che mi è follia. stato detto appunto, da, dai diciamo carabinieri allora... in quanto appunto, era andato mio marito e io non mi ero avvicinata alle piazze di spaccio, essendo una donna comunque non eh preferirei certo. non approcciarmi a questo tipo di cose, ma questo sempre perché perché mi sono trovata a non trovare la cannabis nelle farmacie e quindi ad avere questa carenza. Io soffro di artrite psoriasica, ho la problematica a livello anche cutaneo e quindi avrei bisogno di sia infiorescenze ma anche altri tipi di prodotti, ad esempio creme, capsule, oli e tutto quello che c'è dietro la cannabis medica. Eh, con il nostro comitato siamo al tavolo ministeriale e stiamo cercando appunto di risolvere questi problemi che sono criticità ormai che riscontriamo da cinque anni, eh, abbiamo già interloquito con vari, le varie istituzioni sin dalla, dalla Lorenzin e adesso sembra che con il nuovo sottosegretario stiamo avendo qualche diciamo, passo avanti. Sì, tramite questo tavolo ministeriale stiamo avendo qualche risposta per i pazienti. Ad esempio, appunto, è stato il 17 di dicembre è stato um, è fatto il nuovo accordo fra il Ministero della Salute e il Ministero della Difesa eh, per poter autorizzare il, sul territorio nazionale eh, i produttori di cannabis italiani. Quindi, non solo l'istituto farmaceutico che in questo momento non è in grado di soddisfare il fabbisogno nazionale, ma quindi autorizzare anche dei privati. E, subito prima di Pasqua o dopo avremo il prossimo incontro e lì ci saranno delle, del, dei nuovi aggiornamenti molto positivi per noi pazienti. Voi invece vi occupate di? Noi siamo una distribuzione e produzione di piante e fiori. E qual è la vostra caratteristica che vi contraddistingue da tutti gli altri? nel senso io... La qualità dei prodotti. Bravo, perché io vengo alla fiera e dico oh, da chi vado? Guarda, facendo un po' di prodotti nostri, questi sono delle agenatiche che abbiamo californiane, questa si chiama la San Fernando, questi sono prodotti di altissima qualità produzione indoor voi avete i valori di questa tipo CBD, al tutto da una, insomma, laboratori dedicati e CBD e THC naturalmente sono le lavoriamo sì, tutto sotto lo 0,5 perché venite da 0,7 noi siamo sotto lo 0,5 e invece per il CBD a che percentuale arrivate? Allora, sui fiori massimo caliva sta sul 12% 15. C per quanto riguarda l'olio abbiamo dal 30 al 25, 20, 15, 10 al Sono più alte di percentuali. Poi abbiamo una società, facciamo tutto regolare, cerchiamo di fare le cose più trasparenti possibili, diciamo. Però anche in questo caso ci vengono chiusi i profili, se ci fermano per strada con una bollata a compagno loro vedono un prodotto illegale, che in realtà è illegale. Noi normalmente spediamo sempre con analisi. È più legale possibile, però se viene fermato lo Stato vede erba, poi erba, fa, dopo, poi fa il pesce del colore. E poi fra sei mesi dove vedono, o c'è THC o non c'è, non vede la percentuale. Quindi andrai a fare un processo che poi verrai assolto. Ma tu hai pagato avvocati, hai avuto una situazione per eh, Proprio mette i bastoni tra i ruote. Sì, però siamo tutti ragazzi. bene tu o male è... sopravvissaccio Cioè, capito di presso Ah, di è, è vero, va la spiegare che poi tu dici: Sto lavorando più che altro. Io sono la mamma di una paziente che. Soffro di epilissia farmacoresistente sono la portavoce per l'epilissia ho avuto l'opportunità di parlare anche al, al ministero della salute della situazione di, di mia figlia che quanti anni ha sua figlia? 34 anni, ha un ritardo anche e farmacoresistente vuol dire che l'unica cosa che gli dà giovamento eh, è in questo caso la cannabis ce la, abbiamo provato per 27 anni qualsiasi farmaco che c'era Soluzione. La cannabis ha diminuito le crisi del 60%. In una maniera cosa, naturale? Sì, naturale. È senza effetti collaterali, senza crisi di assofazione in caso dovesse eliminare. Il problema è se, che eh, quando non c'è la cannabis, non la trovo nelle farmacie, è un dramma perché il male ritorna da zero. Certo. Quindi è una, un dramma per noi mamma, insomma e quindi e questo ho chiesto anche al Ministero che faccia in modo che anche eh, sul decreto nazionale venga aggiunto anche l'equilibrio farmacoresistenza, perché la, la, è l'unica soluzione per la farmacoresistenza, e per i bambini, e anche perché il costo è enormemente, 600-700 euro al mese cioè tante devono rinunciare è famiglia, è a rinunciare a un diritto di cura è una, una soluzione per molti insomma Nome? Gianluca che fai Gianluca lavoro da dieci anni da Emporium che è stato il primo grow shop della capitale la fiera uh, praticamente per... l'avete organizzata voi? La fiera diciamo che sì Diciamo che la fiera è stata non proprio organizzata da noi Comunque... È... Una bella, un bel sì, contributo Esatto, ha dato. dato un bel contributo Gli organizzatori comunque ecco, fanno parte tutti di, di Emporium quindi... E qui c'è praticamente tutto vedo da... Noi abbiamo tutto Dai tessuti esatto, perciò... Esatto, ci abbiamo da tessuti in canapa Quelli sono tutte borse, tutti pantaloni in canapa Poi abbiamo tutti articoli per uh, il grow shop quindi per chi vuole coltivare a casa eh, abbiamo dai fertilizzanti, abbiamo ventilatori, estrattori, filtri, insomma siamo molto molto forniti e, e poi vabbè c'è pure tutta la roba dei gadget sì sì abbiamo grinder, abbiamo posaceneri, vendiamo semi da collezione abbiamo anche inflorescenze di canapa, sempre cbt, sempre legale questo Ottimo. vogliamo dire perché in italia diciamo purtroppo per adesso solamente quella legale, speriamo che il provizionismo finisca presto, insomma. E voi tutti questi anni sì. come siete riusciti a, a stare in un gala. settore così difficile, tra Faticando, faticando perché comunque lo Stato italiano non incentiva e non aiuta questa iniziativa. Quindi sicuramente anche da parte delle forze dell'ordine tante volte ci sono stati bastoni tra le ruote ehm, ma pure immotivati però, tante volte sì, tante volte perché immotivati perché quando tu hai magari un pacchetto che c'è scritto che è un prodotto legale e magari te lo sequestrano lo stesso esatto è successo è in passato con i semi di, di canapa che appunto sono venduti a scopo collezionistico, sono stati purtroppo sequestrati poi ecco, è successo tutto nulla di fatto però intanto sono stati sequestrati e, e poi i muoiono no, muoiono e sì, diventano secchi bisogna comunque buttarli Quindi, stessa cosa è successo con le inflorescenze di canapa, non è uscita nessuna legge che vietava la vendita è bastato oh, un discorso di propaganda in televisione da parte di un, di un politico e dal giorno dopo hanno cominciato a sequestrarla appunto senza nessun tipo di motivo Fortunatamente anche lì nulla di fatto, però comunque il danno c'è stato. Che poi in questo periodo già lavorare in un negozio è un rischio, no? E In uno poi così di articoli particolari non c'è mai avuto paura, dici che ne so, domani ci fanno una legge che ci chiudono? La paura c'è sempre, la paura c'è sempre, però uno va avanti e continua a fare quello che alla fine gli piace. E la cosa che a noi fortunatamente ci aiuta tanto è che comunque vendiamo anche su internet quindi tutto il problema che c'è stato durante il lockdown con eh, negozi chiusi e quant'altro noi l'abbiamo avviato proprio con il problema con, uh, con internet con l'e-commerce e quindi fortunatamente siamo rimasti a galla anche in quel periodo Tu ti chiami? Susanna Susanna, quanti anni hai? 25 e Della canapa che mi racconti? Purtroppo in Italia è legale solo quella col CBD E tu usi quella? Certo, assolutamente Qual è la cosa che ti fa piacere nell'usarla? Io studio all'università, per distendere i nervi la uso e direi che è perfetta Anche perché riesco a studiare anche 50 pagine di fila dopo averla fumata 50 pagine, che cosa studi? Tecnico di laboratorio biomedico. Praticamente quindi... ti occupi delle analisi? Sì, sto nel campo delle, delle analisi dei laboratori quindi fumando anche la canapa mi rilasso tantissimo e noi di WITAS possiamo aiutarvi in questo Perciò tu lo fai pure con cognizione di causa Non sei ovviamente... una che diciamo la fumo così Cioè, so un minimo quali sono i principi, eccetera I principi, di... certo, ovviamente Il fatto che adesso pure i tabaccai vendano l'erba legale, a voi va, va inciso negativamente o positivamente? Non è stato tanto il fatto che lo vendano i tabaccai e che vendano l'erba legale, quanto, purtroppo, quello che hanno fatto con le cartine, perché le cartine di da qualche anno di sono diventate monopoli di Stato, che è una fetta di clienti che venivano per quello e compravano poi anche altro inevitabilmente sono spariti eh, e quindi tanti clienti li hai persi purtroppo con questa cosa, quindi il fatto della, della canapa legale nei tabaccai credo che ci abbia inciso poco sulle nostre vendite diciamo, quanto invece le cartine quello sì tante volte ecco, succede soprattutto se sei in quartieri piccoli la gente che non ti conosce pensa subito a cose strane quando poi comunque ti conoscono e capiscono la professionalità delle persone e soprattutto quando poi hai le vecchiette del quartiere che ti vengano a comprare la terra per i fiori, lì si capisce comunque che intanto sei stato integrato nel quartiere e poi hanno capito che comunque non c'è nulla di rosco e comunque dietro c'è sempre una grande professionalità. Amaro alla cannabis, raccontaci un attimo che sei l'unico stand È un amaro digestivo alle erbe con l'aggiunta di cannabis, Quindi andiamo a mettere da barbaro, genziana, cannabis tra foglie, semi, radici Credendo nel prodotto, nel settore della filiera della cannabis. L'abbiamo provato, l'abbiamo testato e l'abbiamo messo in commercio Qual è stata diciamo, la risposta da parte del pubblico? Che ti dicono in genere? Di tutto sì. Le battute più strane però alla fine poi tocca berlo lo provo? Eh, e io però sono a stemio, raga, faccio questa co cosa, però. Il sapore è buono. È un quanti, dettagli, quanti gradi 30 è? Gradi. 30 gradi. Alla faccia. Molto buono il sapore. Perché è verde? Un po' scarica, un po' lo, lo correggiamo. Sì, con colori naturali mazza bello il alimentare. colore così abbiamo appena finito di montare lo stand siamo pronti qua ci sono gli oli CBD qua la nostra cannabis CBD e là la degustazione di biscotti tisane e della nostra birra i biscotti li ho mangiati come oh, sono? buonissimi vai ti veramente ringrazio veramente buoni Mattia è una persona generosa e me ne ha dato un po' di biscotti Ok E no. ho mangiato quelli tondi, sono buonissimi Vai ti faccio provare questi, prova anche le, le tisane tisane le ho provate te. Le ciambelline Guarda, ti dico quelli che ho mangiato, questi Ti piacciono? Questi qua Questi sono quelli più salutari? Sì, questi qua sono praticamente in sapore Questo qua invece ha la, crema al, la crema al cacao terpenizzata con terpeni di cannabis però devi provare le disane perché le disane sono fatte con 5 erbe ufficiali diverse, sono disane reali per un effetto terapeutico. Le fa il nostro dottor Caraccia, ma è medico? Lui è biotecnologo farmaceutico. Ah, no, vedo sto camice. Eh no, no, lui è medico medico. Questa invece è il nostro top flower quality. È la nostra cannabis CBD coltivata a Roma. Questa non mi ha dato, Mattia. Eh? e questa qua te la l'ho io. Ah, no, così la provi. Ma sai che mi ha dato che mi sono trovato bene? Quella già grindata. Grinder Mix. La busta quella già grindata è una comodità incredibile, non te la mette là? ma il Grinder Mix è un trito di tutte le cimette piccole. Cioè, invece di impacchettare le cimette piccole, le mettiamo da parte e andiamo a fare il nostro Grinder Mix. Ah, okay. Che infatti ha i stessi valori di cannabinoidi e dell'infiorescenza. Provate la birra Grover Passion perché anche la birra non è fatta con i fiori in cottura ma è fatta solo con fiorescenze di sorbet usate come luppolo, quindi in dry-hopping e ha un sapore completamente diverso non è una birra erbacea amara ma una birra dove spicca il sapore della sorbet e te la faccio provare buona ammazza Dai! me l'ha fatta troppa però allora, com'è fatta la saponetta cannabis? Allora, la saponetta è fatta con una fase oleosa abbastanza naturale, olio di cocco, olio di canapa, Olio d'oliva, olio di mandorle e burro di karité. Vengono miscelate, vengono aggiunte un po' di olio essenziale di canapa e viene fatta stagionare per 40 giorni. È chiaramente ipoallergenica ed adatta a tutto il corpo, ha una chiaramente foglia di canapa, diciamo, a di livello Ma decorativo. È originale la foglia? È originalissima, tratta sembrale. È no, no, è no, no, dalle coltivazioni del signor Amicone. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, perché come dicevamo tutto quello che riguarda canapa è anche estetica. Sì, abbiamo pantenolo, abbiamo cristalli di mentolo e oltretutto abbiamo la menta, oltre che il CBD che è anti-intamatorio. -anti se lo vuoi provare? Vedi quante se cose lo vuole se provare. Scoprono. Ci vediamo qui al D7 bis fino a domenica 3 aprile. E se no, e se no tutti i giorni ai negozi Canapando. Sì, nei nostri sei punti vendita in tutta Roma e il nostro servizio delivery tutti i giorni eh, fino alle 21 di sera. Tu c'hai la divisa Canapando tra l'altro. Assolutamente, la dea Canapando. La rappresenti poco. tu. Arriverà anche la corona di fiori, dei nostri migliori fiori e veniteci a trovare. Il problema magari dell'Italia è proprio l'informazione, è una cultura proprio anche per i giovani, perché magari ci sono troppe cose sbagliate e mi dispiace anche magari che proprio la televisione non fa faccia passare determinati argomenti per altri, quindi è proprio un fattore di comunicazione e di esporre la cannabis a livello mondiale e di far riconoscere che comunque... È una pianta che l'ONU ha dichiarato medicina. Non deve essere più vista come quella pianta che uccide, ma anzi, dall'altra parte del mondo sta salvando delle vite. Quindi non solo il fattore di THC o CBD, ma è proprio della cannabis in generale. Non solo il fattore di fumare, ma anche eh, di come viene utilizzata a 360 gradi nella medicina per i tessuti, per i materiali bioedibili, per i materiali carburante, ma anche a livello proprio di, eh, di coltivazione c'è cioè un risparmio proprio a livello di natura che possiamo utilizzare, cioè invece di tagliare gli alberi possiamo utilizzare foglie di canapa, possiamo utilizzare la canapa come altri utilizzi invece della plastica che magari inquina molto di più. Infatti negli anni 50 Ford fece una macchina completamente in carro, dalla carrozzeria al cruscotto. Fino al carburante addirittura in... Guarda chi è arrivato, ceppo! Dice subito una barzelletta sulla droga. Sulla droga! Sulla droga! È un tossico veramente di quelli proprio pesanti che arrivano alla posta. C'è il vetro, capito, un conto corrente! Quello non capisce, un conto corretto non capisce Parli vicino al buco, lui così dà la maglietta va. Un conto corrente! Sono fighissime qui, anche le grafiche che usano per vendere Io stavo, io stavo Beh, qui le grafiche, Perché vabbè, a parte sanno stanno quelli che sono legati diciamo al mondo del vintage che fanno tutta la grafica eh, no, ma ce ne stanno le... certe, sono bellissime Ma ce ne stanno certe sparatissime, tipo coi supereroi no. Rendono comunque accattivante anche la confezione che ti piace no? Sì. non sono mai venuto a Canavamundi ero curioso di... di, di lo organi organizzano due miei amici Zero dhc è un social e basta? So. Venti, Noi diamo venti. la possibilità alle attività di farsi conoscere siccome gli altri social bloccano questo mondo per ah, la questione di etica Ah, un social proprio... questa sì. è carina come Grazie, cosa nel senso che un facebook, uno youtube... bravissimo, io dedicato, dedicato, infatti essendo loro testimoni io ho una difficoltà enorme ogni volta su youtube e anche su facebook invece io esatto. mi iscrivo da voi... devi effetto. iscriverti, ancora non sei iscritto? no, eh, no non però. sapevo dell'esistenza 0dhc.com.t, no, eh. eh? vai .t. su .t. .t, è gratuito, ti iscrivi e trovi tutte le aziende... Posso che. posso pure trattano. mettere video? devi mettere video ah, e eh, la mettiamo pure il video della fiera ed è un social a tutti gli effetti, cioè la gente si iscrive Abbiamo creato questo mondo per dare la possibilità alle aziende che trattano il mondo della canapa di poter farsi conoscere, di vendere e alle persone di poter comprare e acquistare tranquillamente che Dai, me lo iscrivo allora, no, faccio il no, no. profilo cicalone Vai, ci sto, mi piace E tu invece che ci racconti? No, e' un <ride> Lei è un insegnante sì. di yoga. Io ho visto migliaia di insegnanti di yoga, poi uno mi dice: Io so Kundalini, io so ogni specializzazione, è cosa. Ma qual è il vantaggio dello yoga? Beh, lo yoga è, un, è una disciplina che ti accompagna ogni giorno della tua vita. Per esempio, io insegno pugilato, io a una certa età ho smesso di farlo, perché. È dannoso per le persone che superano i 45-50 anni per come lo facevo io. Okay. Però invece sono delle discipline che uno può portare avanti. Assolutamente, per la vita. lo yoga Anzi, è una di bene. quelle. Sì, sì, lo yoga è una di quelle. Più più lo pratichi, più vai avanti, più il tuo corpo sta meglio, la tua salute, la tua mente, il tuo corpo a 360 gradi. Ma è vero che si fanno anche i muscoli nello yoga? Certo. Cioè, sì, io sì. Alleni tutto il corpo, sì sì. Perché tanti pensano che sia solo una cosa di postura. Sì, Esatto, invece no, no c'è pure un lavoro proprio sì. muscolare, fisico Sì, sì, sì, tantissimo, tantissimo. E l'alimentazione con lo yoga c'ha qualcosa? Cioè ci sono dei consigli alimentari nello yoga? In generale rispettare il tuo corpo, quindi rispettare i tuoi bisogni Non abbondare perché è inutile abbondare E dove lo insegni yoga? Io ho un'accademia online, quindi lavoro principalmente online Se la vuoi dire... Nam Academy, c'ho anche il logo, il logo lì. Ah, sei sponsor. Ah, Nam Academy. Il ragazzo come si approccia magari nel mondo della cannabis tramite lo spaccio esatto. tramite la scuola, che magari sai, un amico ti dice dai fatti una canna, quello o quella, non sa nemmeno che cosa sta fumando e invece gente che combatte da anni, gente che ci mette la propria faccia proprio su questo settore per dire, cioè guardate dall'altra parte del mondo come le persone le stanno davvero curando, grazie a una pianta che sta dando la vita a molte persone, a molti giovani, a tanti anziani soprattutto Più la sta migliorando a quelli che erano costretti ai farmaci tra l'altro Esatto, cioè nel senso anche il fattore di non andare dal medico e avere la prescrizione dello psicofarmaco ma di avere magari una prescrizione medica a consumo di cannabis che può essere una tisana La cannabis soprattutto questo non deve essere per forza fumata la cannabis può essere mangiata, la cannabis può essere eh, bevuta, come una tisana, come un tè. Hai tantissimi modi per poterla utilizzare, come un olio, come un estratto. Preferisco che magari prima di approcciarsi a una sostanza, prima di approcciarsi a una determinata cosa che studiano, che si fanno un'informazione, almeno una piccola cultura di, di che cos'è la cannabis o che cos'è magari qualcos'altro. Di dove siete? Cosenza. Cosenza. E l'erba di Calabria che cos'è? Un'eccellenza italiana leggo, probabilmente voi coltivate in Calabria, esatto, e qual è la particolarità che tu daresti a quest'erba rispetto che ne so, a quella californiana? Allora il microclima calabrese è introvabile in qualsiasi parte del mondo. È vero perché ci sono prodotti tipici che fanno solo in Calabria. Esatto, la rossa di Calabria storica, la marijuana dell'altopiano silano, eh, da seme afgano trapiantato in Calabria, eh, noi abbiamo riprodotto questo seme, chiaramente con THC, eh, vendiamo il seme. Invece questa qui questa è tutta senza THC, eh, canapa legale, eh, prodotta in Calabria. prodotta anche questa in Calabria e poi fate anche altri prodotti, vedo qui? Sì, facciamo il canapotto, canapa e bergamotto, le tisane, i biscotti, l'olio. Senti, e il biscotto per dire, che particolarità c'ha? Cioè allora. la canapa nell'impasto? Esatto, il biscotto è alla canapa con l'impasto della canapa. Quindi lo facciamo ai frutti di bosco oppure con menta e cocco. Sai che è che il mondo della canapa pure c'ha un problema, che tanta gente eh, è come se si sente un competitore con un altro. c'è eh. collaborazione. c'è collaborazione, esatto. cosa che invece se i grandi ci cioè, danno una mano pure a noi, potremmo risolvere molto più in fretta tutti i problemi che ci stanno senza tutta questa competizione perché poi alla fine vai a vedere se siamo sempre gli stessi per esempio io sono uno che della canapa fino a sei mesi fa ne sapeva poco e niente poi mi sono incontrato con gli organizzatori della fiera che sono degli amici abbiamo parlato ma guarda, allora lì ho sposato la causa ho detto ma davvero mi stai a dire questa cosa? ma davvero mi stai a dire quest'altra? conoscendoli che non mi dicono stupidaggi ho detto allora fermo cioè è una cosa che io sposo al 100%. ma Anche sul fatto che molti giovani vengono qua con le famiglie È qua per farsi un'informazione, per farsi una cultura proprio su questo mondo Ed è bello anche perché bisogna dirlo, dall'altra parte del mondo è sdoganato completamente la cannabis Ci sono atleti dell'NBA che consumano cannabis con all'interno il THC Cosa che in Italia adesso è tuttora illegale Poi stiamo parlando di un mercato che adesso è del CBD Pensa a passare un mercato con il THC completo, certo. completo, quindi legale, come, come appunto in America, dove vai a creare davvero un business, e tantissimi posti di lavoro per i giovani, perché in Italia i giovani se ne vanno proprio per il lavoro e questa è una cosa che a me dispiace, perché io sono italiano e sono andato a Barcellona ah, tu da dove vieni? io sono calabrese calabrese però non c'hai proprio l'accento calabrese eh no sì perché ho vissuto in Olanda, in Spagna ho lavorato con banche di semi internazionali senti sì. mi stavi a dire una cosa prima tu mi segui no? sì sì certo ti sei ricordato lo slogan sì se non vi piace se non vi piace mettete un carciofono fra le chiappe <ride> no perché mi ferma e fa osco oh, le botte se ti piace tu metti tra i Non c'è quello che trovi la fiera Canapa Mundi, ha tantissimi stand ma la cosa che, che mi incuriosisce di più è che ogni stand è completamente diverso cioè trovate dal classico stand della canapa eccetera a stand di investimento nella canapa, nella cannabis come per esempio questo dove tu puoi investire dei soldi acquisti delle piante che stanno in un altro paese del mondo e che ti fruttano ciclicamente dei soldi e quella è la cosa più interessante poi ovviamente ci sono stand che fanno solo da bere stand addirittura che non hanno nulla ma sono solo un social stand che praticamente hanno la possibilità di darvi solo le piante cioè veramente un'infinità di prodotti mangiare, cosmetica, tessuti Ah, ti sei messa finalmente la... La corona, la corona. sì, buonasera. Lei è ovviamente la testimonial di Canapando. Assolutamente, vi aspettiamo al nostro stand, tra cinque minuti lanceremo un mezzo chilo d'erba. In lancieremo? bustine, sì, in bustine da un grammo. Ma per ma i nostri amatissimi ah, proprio, clienti Ah, proprio così? Sì Allora dove venire. Assolutamente, ci aspettiamo A dopo allora Ciao Ciao Cioè, regà, è l'unico posto dove lanciano l'erba è tutto a posto Che <ride> spettacolo Oh, vi regà, va regalo io un po' d'erba Regà, il panico Le devo mettere in mezzo, voglio pure io qualcosa Vai, grande, eh. Eh, Ciao Voglio pure io qualcosa Fatemi prendere <ride> <ride> poi ci hanno la volata strana, vai, eeeh, no, no. Oh magari il banco alimentare! vai, vai, vai, vai, vai, stavo qua, tiravano, tutta gratis, io vai, vai, vai, io vai, vai, vai, vai, Grazie! Oh! Vedete l'altruismo! A vai, lui è riuscito a prendere vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, lo cioè, scoop qua a Canapabundi e il fratello del bomba, del bomba Anarchica che poi è lui che ci ha fatto conoscere. Che stai a fare qua? Una passeggiata, una passeggiata del mio mondo. Che speravi di trovare? <ride> Tanta erba. Questo è un container. Questa a poche parole è la replica di quello che abbiamo noi, facciamo vedere le serre che abbiamo noi come vengono fatte in Costa Rica, in Sudafrica, in Colombia e in Portogallo. Non so se ci conoscete, Juci Fitz è una piattaforma che si può investire. Esatto, qui parliamo di investimento. Certo. È una piattaforma di crowd growing, è un investimento di massa in agricoltura. Ovviamente parliamo di canapa e parliamo di agricoltura. Abbiamo spaccato il mercato della canapa, soprattutto qua a Roma. Noi uniamo, facciamo da tramite tra gli investitori e gli agricoltori e i distributori del posto. In poche parole tu compri la piantina da noi a 50 euro, dopo 108 giorni noi ti ridiamo un soldi dai 68 ai 75 euro, in base a quanti grammi fa la pianta? Facilissimo. Per prenderle novità... o e reinvestirle, esatto, è una e novità tu assoluta. In continuità? Esatto, è un'azienda mondiale. E noi siamo sedi fiscali a Berlino e siamo in tutto il mondo sta andata la grande e la cosa più bella è i soldi che vengono dati alla gente agli investitori parliamo di un più un 36% minimo quindi tanta roba eh, in una, in un, nel infatti a noi chi è che non ci capisce chi viene dal mondo bancario e finanziario perché queste rendite qua in Italia non si sono mai viste questa è una serra dentro un container praticamente vi fa vedere come tutte queste piante possono crescere qui con pochissima acqua cioè la cosa più importante è la quantità d'acqua ridotta il fatto che con i led consumano pochissima energia perciò riescono comunque a crescere bene e velocemente e tutto questo avviene in un normalissimo container che potrebbe essere messo ovunque da questa parte addirittura c'è tutto l'impianto e di qua si esce e ve lo faccio vedere da fuori potreste mettere questo container magari lì dove c'è dello spazio e poter far crescere tranquillamente la canapa 2 gradi eh, al sicalone eh, eh, eh, eh. ma, ma regala una roba qui che eh, è l'erba buona c'è cioè, il cicalone! <ride> dai vieni, entra Sticky Lab, voi che da soli, fate tutto voi guarda sì, siamo una delle pochissime aziende che produce il proprio prodotto, parecchi commercializzano, comprano, rivendono, comprano, rivendono noi produciamo ci piace spezzarci la schiena sul campo anzi sotto le serre, produciamo indoor, produciamo greenhouse eh, qualità in assoluto, no quantità, qualità, un'altra cosa, parliamo di cose differenti Cicaloo partiamo dal seme, facciamo la pianta, vendiamo i fiori, l'estrazione, abbiamo anche il seme di ogni nostra genetica quindi ogni nostra genetica tu puoi trovare il fiore, l'estrazione, il seme e la pianta dedicata guarda che colori che riusciamo a fare trim perfetto fatto in maniera maniacale siamo maniaci del nostro lavoro in giro ho visto un sacco di belle grafiche però Secondo me la vostra è tra le migliori Grazie, perché grazie Perché cioè avete proprio questa tipologia di disegni, dei colori Ogni genetica ha la sua grafica, è pensata, è studiata Come diciamo noi non lasciamo mai niente al caso Teniamo molto a tutto il processo Dal campo all'imbussamento, alla pulizia del fiore Curiamo tutto fino ad arrivare anche al packaging finale Quindi alla bustina Facciamo che eh, il cliente compra anche un pezzo di arte perché quello che ha disegnato la bustina è un artista, è colui che ha realizzato il disegno a mano e poi l'ha andato a digitalizzare. E fa parte delle nostre forze, una delle nostre forze La prima è la qualità, poi arriva tutto il resto certo. eh, Abbiamo tutte quante piante comunque che eh, portiamo su dal nostro coltivo Nulla proviene da altre aziende Passa tutto tramite le nostre mani, tutto, totalmente E tu da quant'è ti è venuta st'idea di lavorare con la canapa? Allora guarda, ho tanti anni, io poi per fortuna conoscevo i ragazzi di Emporium e quindi mi sono appassionato quindi ho 20 anni che ho i negozi a Roma ho cominciato svariati anni fa Ma poi sono andato a Vive Spagna ho fatto molte esperienze in un paese un pochino più tollerante poi abbiamo cominciato a lavorare con, con le genetiche nel 2018, nel 2019 abbiamo iniziato a presentare Lab eh, Genetics eh, a, a, al mondo cannabico diciamo così produciamo del vetro dei, dei piccoli filtri e chiaramente siamo interessati nell'ambito nell canapa ma, ma se... non c'è dello stand no ci sono degli amici che hanno lo stand qua e loro ah. siamo appoggiati siamo appoggiati a loro senti e invece mi ha colpito la capigliatura vostra come si chiama un, cl un classico dai noi... vabbè però no, è figa. È figa. <ride> grazie grazie è figa, vabbè. Cioè, no. me... Fa sempre affascinato Grazie mille, grazie mille Quanti 3? anni ci vogliono per farla crescere? crescita? Metà vita, vita. Fa, Dipende dalle vite Però più o meno metà <ride> Herbay.it è un marketplace dedicato esclusivamente al mondo della canapa Solo al mondo della canapa, prodotti, servizi Tutto quello che, che ti viene in mente sulla canapa Perciò tu puoi vendere come fosse Ebay, però Solamente canapa, esatto. di tutto, tutto quello che deriva la canapa, che poi la canapa ha oltre 100 usi, perciò sì, è vai tranquillo sì. sì, è diviso per categorie, è tutto gratuito, ce lo siamo inventato io e Hermes più di un anno fa Le nostre due mission sono la gratuità per promuovere tutto quello che è il mondo della canapa e farlo emergere E eh, la meritocrazia per, far dare, per dare la possibilità ad aziende anche piccole e sconosciute di, di emergere rispetto ad aziende Come colossali cheirbei.it yeah, 2 euro girate de la ruota, ruota con noi. Che siamo a vincere? De tutto e di più. Sicuramente non finisci in comunità se te la fai nuova ruota No, sicuro. Due giri. Du giri, vai, due giri, du giri, qui sono fortunati, due giri, vai! Vai, due giri pure te, secondo me vince la pischella Hai vinto un.. Porta accendino, Forza. prego, è ancora un giro per noi. Io giocherei solo perché Vieni si è a giocare a con noi. Clipper! e sì. vai. A oh scelta, no. vai. Guarda che belli questi. Uno, oh. uno sì, uno no. Qual è il tuo segreto, Cico? Della tua gioventù. Tutti i cannoni, Solo cannoni, però, mi raccomando. Ci siete conosciuti grazie a me, mi grazie a te, Io però non so come. Noi siamo messi insieme grazie sì, a te. Ma ci siamo diciamo, conosciuti realmente grazie a te perché io sono un tuo grandissimo fan proprio dall'inizio, inizio, inizio e eh, gli raccontavo a lei, io oh, ho sognato una sera andavamo in giro, beccavamo il cicalone, se facevamo la foto, e eh", lei mi fa... Chiesto cicalone? E da, là è nato, è e da là è nato tutto, cioè ah, sì. Sì. Sì, sì, sì, io c'ero nel sogno e v'ho fatto da cupido praticamente sì. C'era fatto da cupido eh, E facevamo una foto con te, quindi adesso si è realizzato il si sogno pure il sogno dopo un anno e mezzo Non siete sposati, giusto? No, no, e sposati. allora do dovrebbe essere questo il momento di <ride> oddio, oddio. Volevo creare Siamo andati a vivere a adesso vabbè, però C'è una cosa, so. a Roma o a Bologna? A fiumicino! Diciamo <ride> a metà strada! Guarda, quella è una Murrock Golden, praticamente è un cimone gigantesco di gelato 46 e con dei cristalli di CBD e dell'oro edibile. Classicemente. cristalli CBD e oro edibile! E se indietro è mangiata, beh. poi fumaci, poi fa tutto. Esatto. Il... Però a quel punto questa diventa una cosa da collezione? Sì, questa è proprio collezione. Sì. E che valore potrebbe avere una cosa del genere? Così, è vero che è artigianale, cioè è una cosa che hai creato eh, sì, tu? Sì, diciamo che è un valore, eh, potremmo stare intorno ai 200-250 euro per il peso che ha. Per il peso e che ha. più, però, c'è stato tutto il discorso di di Lavorazione, l'oro sì, sopra. No, no, certo, certo, Il costo dell'oro è <ride> enorme. Eh, beh, <ride> con <l 'edibile, ride> poi ho visto lo, ormai si usa dappertutto. Sì, Sulla sì, carne sta un casino. Sai cos'è? Il CBD secondo me ha un grande vantaggio. Rilassa i muscoli naturalmente, come sì. non fanno per esempio tanti medicinali tra virgolette post-traumatici. Infatti, molti sportivi usano l'olio CBD. Certo, sì sì, no no, anche Visto per... Visto che c'erano degli stand con l'olio CBD pure al 70% che è una percentuale mostruosa eh. Comunque è bellissima allora, è. vedere questi effetti così Golden, Ice Sì, sì sì Beh, diciamo che, vabbè, il Golden è che poi è lo stesso, la stessa tipologia Ma, ma anche lì, misura, lì anche è in misura lì... commerciale Ok Mentre questa è la base, diciamo, il Murrock Ice Quindi solo con cristalli Mentre quello è impanato col polline. Naturalmente i valori anche qui siamo intorno al 70, tra il 65 e il 70% di CBD. Quindi è roba seria, diciamo. È molto ricercato, poche cose però è particolari. particolari sì. Esatto, sì, sì, beh, abbiamo fatto una selezione da portare in fiera, non è che abbiamo scelto tutto quello che potevamo portare, quindi eh, dovevamo ridurre e abbiamo portato solo il top. Comunque, le cose più vendute. Sono quattro anni che in With Rush si fa un lavoro di selezione solo del meglio, del top che troviamo. Ci mettiamo nei panni dei nostri clienti, cerchiamo di eh, dare il massimo, perché è quello che noi vorremmo trovare una volta dall'altra parte. Cioè. No? Ma adesso sono un ex arbitro di calcio. Quindi Ma so va, calcio. È, questa è figa, sta cosa. Questa cosa che un arbitro, arbitro di calcio donna. Esatto. Ma di calcio normale? Sì, sia calcio a 5 che calcio a 11. Scusa. E arbitravi partite dei ragazzi? No, io in realtà ho fatto il corso per arbitro perché volevo entrare negli stadi gratuitamente, alla fine. Ah. Poi però ho conosciuto tutti gli steward del Dallara a Bologna e sono riuscita comunque ad intrufolarmi nello stadio, poter guardare tutte le partite che volevo. Mi sono chiuso io Juventina, posso dire sta roba? Certo. Juventina simpatizzante Lazio, stasera siamo con l'Inter pure, quindi insomma. Forza Juve per stasera, e no, se volete dico qualcosa sulla rivista. Eh c'è, cioè, è quella, se no te caccia, me sa, sto giro. Che dite? No, no, no nel senso C'è cioè no. il capo che la guarda male. No, ma infatti noi promuoviamo questa rivista, che è una rivista che si occupa di canapa a 360 gradi, sia dal punto di vista medico, della cosmesi e tutto quello che è proprio il panorama de della canapa. Per oggi c'è la possibilità di avere un abbonamento annuale a 10 euro. 12 mesi sono 24 euro. Esatto, è, un bel è un bel risparmio, sì. Se venite a trovarci qui nel nostro stand, potete, potete... parlare sia di calcio di che... calcio, di canapa, poter avere una magliettina in omaggio, dei gadget, cartine, Scusate, a me non è mai dato niente e però. Eh. L'accendino ora ti regalo un bel accendino. Un famo così, bisogna sensibilizzare al massimo perché è una, perché è una cosa estremamente importante, soprattutto in campo medico. Qui dalla Fiera di Roma, dal Padiglione Est da Canapa Mundi. Io vi ho fatto vedere veramente tutto, o ho provato, la canapa ha 100.000 usi, la canapa è utile, la canapa funziona e questo ve lo dico al di fuori della fiera. È importante capire tante cose e per quello è importante promuovere anche delle fiere che facciano questo. Se vi è piaciuto il video, se ci avete domande, se volete sapere altre cose, se volete che ci ritorno, scrivetemelo nei commenti. E per il resto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.